Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono qui per presentarvi la mia esperienza lunga più di una settimana con il nuovo Motorola Razor, ovvero il telefono pieghevole lanciato sul mercato italiano da Tim giusto qualche giorno fa, 1599 euro di acquisto, vale la pena spenderli? Torniamo dunque sul luogo del delitto, abbiamo già visto nei giorni scorsi una presentazione veloce delle prime impressioni dedicate al Motorola Razor, invece adesso entriamo eh, in una recensione vera e propria. Allora abbiamo detto che nella custodia di questo prodotto che si vende solo nei negozi TIM fino alla fine del mese di febbraio a 1.599 euro, il caricabatterie, il cavo per la ricarica, cavo per eh, scusate l'auricolare con la connessione USB Type-C e poi non riuscirò mai a toglierlo, qui dentro c'è anche, eh, io dovrò litigare, cioè ecco che è arrivato il piccolo connettore con usb type-c che diventa invece eh, 3 mm e mezzo per eh, le cuffie sempre eh, questa confezione molto particolare con la base che diventa una cassa di risonanza per l'ascolto della musica. Allora il telefono io eh, intanto vi faccio notare una cosa vedete al centro vedete questi punti vedete qui e qui questo è l'effetto di qualche giorno di utilizzo io non so che cosa sia esattamente successo però vedete che c'è questo avvallamento eh, nel display che mi preoccupa non eh, poco ehm, c'è anche un aspetto che avevamo già visto eh, qualche giorno fa cioè ecco questo suono che avete sentito nel momento in cui il eh, telefono viene chiuso conosciamo già il display esterno voi essenzialmente eh, per l'interazione con il display esterno sollevate verso l'alto, avete anche la possibilità, adesso mi chiede di sbloccare con il codice, eh, avete la possibilità di eh, interagire con il eh, vostro eh, oggetto, eh, vedete potete essenzialmente utilizzare la risposta vocale per eh, inviare il vostro messaggio e una volta che avete terminato eh, potete semplicemente spedirlo vedete io adesso ho atteso qualche eh, secondo eh, semplicemente premendo eh, su questo pulsante potete inviare la vostra eh, risposta no? quindi eh, queste le eh, interazioni che avete con il vostro telefono queste sono le eh, varie notifiche eh, che sono arrivate il comando della musica è una delle cose che avete a eh, disposizione aprendo il telefono eh, due modi per eh, interagire con il telefono uno è quello di usare il sensore per le impronte digitali che vedete nella parte eh, inferiore l'altro invece di utilizzare lo sblocco con il volto attraverso l'impronta eh, insomma il sensore eh, fotografico quindi eh, la fotocamera eh, da 5 megapixel che trovate eh, come eh, selfie cam che viene utilizzata anche per lo sblocco eh, vedete il movimento guardate cosa succede vedete che il display quando voi chiudete il telefono, ha questo movimento molto particolare per cui arretra. Guardatelo, vedete adesso, no? vedete, viene spinto verso il basso e poi c'è la eh, chiusura del telefono. Vi ricordo che avete anche alcune interazioni, ad esempio eh, con questo eh, movimento, accendete per quanto è brutto questo e potete eh, scegliere con la fotocamera principale di usare la modalità ritratto di fare un video di usare comunque eh, le modalità disponibili della eh, fotocamera anche a telefono chiuso usando dunque la fotocamera principale quella da 16 megapixel che può fare riprese video anche 4k quindi potete eh, girare un video in 4K senza aprire il eh, vostro eh, telefono. Mm, potete ovviamente in questo caso controllare anche la, eh, il volume delle suonerie, il tipo di notifica che arrivano sul vostro telefono, potete rispondere anche alle chiamate in arrivo, eh, ve lo mostro immediatamente, ma solo in modalità eh, viva voce a meno che abbiate un auricolare collegato allora a quel punto è possibile aspettate che adesso vi eh, faccio vedere quando arriva eh, la telefonata eh, vedete in questo momento arriva la telefonata vedete potete interagire con la chiamata in arrivo eh, se lo fate eh, potete rispondere o con un auricolare collegato tenendo il telefono chiuso potete rispondere eh, ovviamente premendo su quel eh, display oppure semplicemente aprendo il telefono la cosa contraria eh, invece eh, il contrario eh, avviene quando voi avete una telefonata in corso se c'è un auricolare appena voi volete, potete chiudere il telefono e continuare la vostra conversazione, se invece chiudete il telefono eh, nel momento in cui eh, non avete un auricolare collegato, chiudete anche la conversazione inesorabilmente, quindi insomma potete essenzialmente buttare in faccia alle eh, persone, scusate non so per quale ragione non eh, riconoscesse l'impronta. Il telefono, allora vedete c'è il feed di google abituale che eh, da questa parte eh, con uno swipe verso l'alto fate l'accesso a tutte le applicazioni quindi le applicazioni complete ovviamente con uno eh, swipe invece dall'alto verso il basso potete accedere a quelle che sono le eh, funzionalità eh, insomma gli shortcut del telefono per andare a quella che era la modalità Razor diciamo legacy, quella del passato eh, basta attivare quel pulsante eh, che avete visto negli eh, shortcuts um, questo... Eh, vi permette tra l'altro anche di fare le telefonate mentre ad esempio se voi eh, premete alcuni dei pulsanti come quello dei eh, messaggi vi porta direttamente diciamo, ai vostri contatti alla, per l'applicazione dei messaggi abituali e quindi da lì eh, ritornate ad utilizzare il telefono eh, nella eh, modalità eh, abituale mm, personalizzazioni del Motorola sono quelle eh, tipiche eh, di eh, moto che trovate anche eh, su alcuni altri eh, dispositivi. No? Avete dunque a disposizione eh, le eh, Moto Actions, eh, sono ad esempio lo scatto rapido, la torcia istantanea, per la torcia istantanea basta fare un movimento tipo eh, a martello, qui vengono eh, indicate il controllo eh, tramite il sensore, no? quindi utilizzando essenzialmente il la base del telefono, quindi questa che vedete, vi muovete in una direzione per fare lo scambio di applicazioni oppure vi muovete ad esempio in questo modo per andare all'indietro, premete per tornare alla home, sollevate per chiudere le varie eh, applicazioni. Noi invece adesso noi lo facciamo per eh, tornare, vedete qui io cambio applicazione in eh, questo modo, invece con questo movimento vado all'indietro. C'è la possibilità con uno swipe con eh, tre dita di mh, catturare quello che è lo screenshot, di capovolgere per non disturbare, di sollevare per silenziare, controllare l'avanzamento con eh, semplicemente il pulsante e poi di sollevare il telefono e di guardare lo schermo per eh, sbloccarlo. Vi devo dire da questo punto di vista che, ehm, insomma, toccare il display è la cosa meno indicata del mondo, meno lo toccate e eh, meglio è c'è la possibilità di avere lo schermo attento che rimane cioè acceso nel momento in cui voi lo state guardando e poi il moto display quindi la possibilità quando chiudete il telefono di avere le informazioni che ci sono qua sulla parte esterna diciamo del vostro apparato e che compare quando voi magicamente vi avvicinate al telefono vedete qui ad esempio io ho tutte le notifiche di oggi una volta che eh, sollevo eh, posso andare a vedere eh, le varie notifiche no? questo è il funzionamento eh, del, poi dal basso dall'alto scusate andate verso il basso e uscite eh, dalle eh, notifiche che appaiono in eh, quella eh, posizione fotocamera ecco qui siamo davanti ad uno dei eh, primi motivi per cui usare questo telefono ecco, non so per quale ragione stia facendo così fatica a riconoscere l'impronta cosa che invece fa di solito molto velocemente, Puode, può essere che io abbia la pelle molto secca oggi e questa sia una ragione per avere qualche difficoltà allora la fotocamera, fotocamera che eh, io ho usato in lungo e in largo una fotocamera che vi permette di girare eh, filmati eh, 4K eh, non una definizione esagerata perché parliamo di 4K con 30 frame al secondo, sappiamo che il sensore principale è abbinato anche con un sensore time of flight per eh, avere la profondità, quindi avere la possibilità di captare la profondità a distanza, diciamo che insomma la qualità delle foto non è eh, es esagerata. Eh, intanto c'è un tema di un tempo eh, di memorizzazione che non è eh, immediato, non l'avete visto in questo momento, ma guardate ad esempio quanto tempo ci impiega per eh, riprodurre la foto con la sua massima qualità. No, prima apre una sorta di anteprima e poi arriva invece a farvi vedere la foto nella sua essenza. Diciamo che da questo punto di vista Insomma, Razor rispetto alla promessa di best in class picture oggi delude un po'. Anche la selfie cam da 5 megapixel con un'apertura 2.0 con la capacità di girare video a 1080 pixel con 30 frame al secondo, diciamo che insomma che lascia un po' il tempo che trova. C'è anche un altro aspetto che eh, io vorrei eh, sottoporre, cioè il fatto che quando voi aprite un po' di applicazioni che eh, diciamo sono un po' demanding, no? fate un po' di operazioni eh, tutte insieme, adesso non ce ne sono aperte eh, tantissime, però il telefono fatica un po' a essere reattivo e ad essere particolarmente eh, veloce, oltre al fatto che tende a scaldarsi eh, qui nella parte posteriore. Diciamo che il processore, forse il processore Snapdragon 710 eh, con la dotazione di eh, 6 giga di RAM non è esattamente quello che ci sarebbe voluto per un eh, telefono molto evoluto come questo che eh, stiamo eh, vedendo. Uh, l'audio, voglio farvi sentire anche uh, l'audio in viva voce lo facciamo attraverso il uh, player di uh, Radio Number One nel giro di uh, qualche secondo, giusto il tempo Ah, poi vi devo dire un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso mentre stavo uh, guardando il player vediamo se adesso uh, riusciamo a riprodurre perché non vorrei essere collegato a uh, qualcosa vediamo, togliamo l'altoparlante perché deve essere... No, vedete, ci siamo collegati essenzialmente eh, e l'audio è comunque mh, più che buono, diventa ancora migliore. Ecco, quando io faccio una cosa di questo genere, diciamo che aumenta il volume complessivo dell'audio, ma diminuisce completamente la qualità dell'audio stesso, cioè siamo davanti ad un eh, prodotto che in eh, questo modo perde totalmente la eh, definizione audio. Allora il display, ecco display eh, sappiamo che un plastic OLED che ha una diagonale da 6,2 pollici quando è aperto sappiamo che ha più o meno 87 cm quadrati di dimensione una superficie screen to body del 70% peggiorata moltissimo no? da eh, questo mentone finale dove eh, c'è il sensore delle impronte dove c'è l'attacco eh, USB Type-C quando eh, voi andate a vedere un eh, video lo facciamo adesso per eh, qualche secondo per evitare di eh, incappare in qualche operazione eh, che, insomma, che, che sia quella, ecco, quando voi vedete un video, vediamo se noi facciamo la riproduzione in tempo reale, eh, allora essenzialmente vedete che eh, Netflix, cerchiamo di andare avanti un po' di più, vedete Netflix va a occupare più spazio possibile tutto sommato, non è male eh, questo tipo di occupazione del eh, display. Se però voi andate a prendere ad esempio YouTube, eh, che eh, invece ha una gestione un po' diversa, lo facciamo eh, immediatamente, ci vorrà una settimana adesso perché io riesca a coordinare tutte le mie azioni e a portarvi fino eh, a vedere... Uh, Mr. Gadget, zack. Uh, tic tic trac, io ad esempio so, guardiamo ah, la riproduzione eh, del dunque, eh, Galaxy, Galaxy, S20. Galaxy S20, vedete che, S20. Le, barre che S20. S20. S20. Noni, S20. le barre che rimangono con una riproduzione 16 noni, le barre che rimangono sono veramente tante, sono veramente eh, ampie, no? quindi tutto sommato diciamo che non sfruttate appieno lo schermo. Ecco, con le operazioni che io sto facendo adesso tenete conto che eh, insomma, questo telefono si sta un po' eh, riscaldando, mm, tutto sommato non sto facendo niente di eccezionale se non il fatto di eh, riprodurre un film, quindi un filmato non dovrebbe eh, questo richiedere particolare sforzo eh, per il telefono provo a fare un'altra eh, cosa che vorrei farvi vedere, cioè aprire eh, Real Racing, può essere che io adesso debba rifare la procedura di configurazione però vedete che in questo caso invece i 21 noni del telefono, qui c'è l'opzione per andare ad occupare tutto il display, tutto sommato non ci serve neanche eh, andare ulteriormente avanti perché vedete come mh, il display si è occupato completamente dal eh, gioco quindi in questo caso una eh, soluzione estremamente gradevole non quella che viene eh, proposta dal eh, display 21 eh, noni di eh, motorola allora nel complesso definitivamente eh, peso che si sente abbastanza con i suoi eh, 205 grammi che sono eh, diciamo più che Uh, udibili. Eh, ricezione mh, dal mio punto di vista buona, qualità in conversazione ottima anche se la sensazione che si ha quando il telefono è aperto e eh, si usa eh, insomma, la parte di eh, conversazione non è proprio eh, esagerata. Eh, mh, per quanto riguarda invece eh, ecco il display io ripeto torno a farvi notare questo particolare lo si vede anche così vedete quelle gobbe che io praticamente ho passato sopra il display eh, un pannetto per la pulizia e mi è rimasto questo segno che non si è più tolto vedete questi avvallamenti uno qui e uno eh, da questa parte per cui adesso consulterò motorola per eh, capire eh, quale sia la risposta. Ehm, quindi audio in conversazione buono, ricezione buona, ma con questa eh, sensazione un po' di fragilità quando il telefono è aperto e si sta eh, telefonando. Ehm, apertura e chiusura eh, che per questo rumore che viene fatto dal primo minuto trasferiscono un po' una sensazione di... Eh, fragilità, la batteria invece è tutto sommato buona, l'audio in ascolto anche in altoparlante e l'audio anche per eh, quanto riguarda eh, l'ascolto della musica tutto sommato di eh, buon livello anche se non eh, esagerato, come mh, ho appena ripetuto no? batteria eh, direi più che discreta ma questo telefono trasmette una sensazione di fragilità eccessiva. Mm, io devo dire eh, sto usando da poco più di una settimana il Motorola Razor ma mh, se devo essere sincero mh, non sono soddisfatto mi piace tantissimo il design, adoro l'aspetto di questo telefono, adoro le dimensioni eh, per cui una volta chiuso si infila in tasca senza che neanche quasi ci se ne accorga ma non vi nascondo che eh, l'utilizzo di questo apparato mi lascia molto molto molto perplesso eh, dovendo pensare se consigliarlo oppure no non vi nascondo che sono in grandissima difficoltà avete visto dunque che la mia esperienza con questo prodotto non è stata esattamente superlativa dovendo scegliere tra questo dispositivo pieghevole e il samsung galaxy z flip probabilmente opterei per quest'ultimo senza un attimo di eh, titubanza certo il design di Razor è più bello rispetto a quello di Z Flip che insomma chiuso sembra un po' un portacipria ma nel complesso la personalizzazione del software, la solidità, eh, c'è tutta una serie di ragioni per cui insomma preferisco eh, Z Flip chissà, magari nei prossimi giorni riusciremo anche a confrontare i due eh, prodotti, intanto vi dico se dovete acquistare un telefono pieghevole, la domanda da farsi è vale la pena spendere oggi una cifra di questo genere? Ma soprattutto, un display pieghevole serve davvero?